ciao allora benvenuti in un nuovo video fatemi sapere se il microfono è messo bene acceso tutto a posto allora sono stata da Tigotà e ho trovato un po di novità di essence e allora ho detto no le novità le devo prendere assolutamente magari ora che eh, sono arrivate da me saranno già più o meno vecchie, però nel momento sono reperibili in negozio e ho detto "No, devo provarle assolutamente e parlarvene". Non ho trovato tantissime cose, ma queste ho visto che erano nuove e ho detto "Va bene, proviamole e guardiamole". Allora, partiamo con qualcosa che non è make-up, che può essere una gran gigalata o una cavolata. Questo è l'Hydro Hero stick contorno occhi effetto idratante e decongestionante, piccino piccino, è un 4,5 grammi ed è fatto così, Aspettate. in gel, trasparente, senza profumo e dà un effetto fresco, si sente appena appena sulla pelle, mm. forse vanno bene al mattino prima del trucco o come trattamento serale beh idratante decongestionante magari anche alla mattina proveremo, ero curiosa poi sempre sul make up ho trovato questa e ho detto no questa la devo provare però ho sbagliato il colore non me ne sono accorta questa è la micro precise da 1,5 mm slim e e i brown pencil, quindi una matita da 0,5 grammi, waterproof, super super sottile. E qui parliamo proprio di super super sottile, non per fare tutte le sopracciglia ma per fare il, il proprio, pelo a pelo. No, vabbè, stupende. Stupenda, stupenda, stupenda. E oltretutto eh, sembra waterproof, quindi da provare. Allora, più io parlo forte, più già è uscita a telefonare, Beh, uscita, potrei, mi ha visto, quindi potrà tranquillamente farlo in casa. Più io parlo forte, più lei parla forte. vi farete gli affari dei vicini. Poi andiamo avanti. Kiss By Light, il, eh, polvere illuminante, 10 grammi. Questa è la multiuso illuminante, eh, volevo il colore, 01 Star Kissed. Mi piaceva tanto la forma perché mi ricorda un po' un sole con eh, i raggi. A voi cosa ricorda? Non lo so. Bella. bella bella bella davvero illuminante ed ha anche un po di colore carina mm, poi possiamo prendere magari solo la parte sotto che è un illuminante dorato che dà appena un pochino di colore con mescelato al rosa che è più da blush mm, un blush colorato con anche un po di terra da miscelare mm, da vedere e provare Cerco una salviettina perché mi sembra il caso. Ok. Ok. E abbiamo qua, il Magic All-in-One Face Cream. Il T-Look in 5 Second dovrebbe andare a uniformare l'incarnato con un SPF 10 vediamo allora super particolare ha tanti granelli all'interno uh sì guardate rilascia colore rilascia colore quindi eccoci qua bello se ne mettevo meno si capiva meglio ma comunque lo stiamo sfumando bene allora è abbastanza chiaro ma si sfuma bene e va a idratare e uniformare l'incarnato direi che quando non ci si trucca si applica questo, adesso aspettate, uso la mano intera così si stende meglio Eccoci qua. mettale, mettale me proprio... eh. mm. quando non ci si vuole truccare, ed è questa una crema colorata, idratante adatta a tutte le carnagioni, non quelle troppo scure perché ovviamente il colore è da medio la chiaro a medio forse un po' idratante per la mia pelle mista ma con una cipria Colorata, magari leggermente colorata ci sta e facciamo una bella base make up senza ed è, dover andare a utilizzare fondotinta e correttori ed è, perché si inizia a fare un pochino caldino ed è, oltre ad avere caldo io non reggono neanche sulla pelle ultimo prodotto che ho trovato benvenuti a Roma questa è una palette che potevo aprire ma apriamo adesso Ecco fatto, con lo specchio ma noi lo abbassiamo. Mi sembrava carina, ma adesso la svociamo e lo scopriremo assieme. Oh, ho scolato uno ma adesso lo faccio. secondo è davvero molto carino molto molto carino poi andiamo avanti ok questo è l'unico doppio ha una texture cremosa sapete che mi piace fare le svoce all'aperto perché uno c'è la luce naturale due eh, li preferisco faccio prima, faccio prima a fare tutto qual è quello? ok quello doppio quello doppio è questo, quello dorato ci sta e ora con gli ultimi quattro di cui c'è anche un verde menta e un verde bosco Okay. bel verdone e un marrone opaco bello al primo allora gli opachi non sono il massimo della vita eh, ne ho visti di meglio il primo che è questo qui molto bello, bello luminoso, molto molto carino allora dunque direi che sono abbastanza soddisfatta dei miei acquisti perché eh, ho trovato cose interessanti la palette non è neanche troppo polverosa rispetto a tante altre che abbiamo trovato di Essence bella pigmentata, buona scelta colori ci sono delle shimmer davvero interessanti gli opachi sono adatti un po' a tutto ok ci sta potrei anche ritoccare il make up finché ci sono <ride> e, e niente allora queste erano le poche cosine che ho trovato perché non ce n'erano tantissime ma erano delle novità carine che mi, mi, mi incuriosivano e ho avuto piacere di provare fatemi sapere voi quale vi incuriosisce di più quale vi interessa di più se avete trovato questa palette so che ce n'era anche un'altra non mi ricordo di quale città ma non, è... non l'ho trovata penso Miami non l'ho trovata però e niente quindi fatemi sapere come sempre tutto quanto e... qui l'info in box spero di avervi tenuto un pochino di compagnia che questo video vi sia piaciuto portate pazienza per il tutto il resto ma se non avessi acceso la telecamera nessuno avrebbe parlato appena l'ho accesa e si è sentito che parlavo ed è leggermente apposta nessun problema e è... ci sia l'atta tranquillamente e niente noi ci vediamo al prossimo video ciao